Bene, e adesso eh, chiamo sul palco insieme a me Anna Maria Bernini di Banca Etica. Ciao, ciao Anna Maria, benvenuta. Ciao. ciao grazie, grazie mille. È sempre bello avere al Freelance Camp persone di Banca Etica. È anche bello andare in Banca Etica. Io devo dire, tutte le volte che entro in una delle vostre filiali, non mi sembra di essere in banca, che, che quindi è una sensazione eh. particolarmente piacevole. Non ti eh, rubo... Eh, altro sì. tempo? Io purtroppo l'ho vissuta tanti anni, e adesso sono in Banca Etica, effettivamente siamo una banca diversa. È vero, lo confermo. Non ti rubo altro tempo e ti lascio al tuo talk dal titolo meraviglioso, fare freelance con i soldi degli altri. Buon ascolto. Grazie, grazie Alessandra. Allora, io sono veramente emozionata e vi ringrazio per questa opportunità. Insomma, io sono qui eh, come sponsor appunto di, di Banca Etica, ma in realtà in una veste un po', un po particolare, perché eh, io non sono dipendente di Banca Etica, ma eh, collaboro con, con Banca Etica come consulente di finanza etica. Sono iscritta all'albo dei promotori da da, da 2015, quindi da prima di iniziare il percorso con, con la banca, con Banca Etica, mh, lavoravo come dipendente in una banca tradizionale e, e, poi, e poi eccomi qua come freelance, come voi, per cui insomma. Eh, oggi veramente ho questa doppia, doppia veste no? di rappresentante dello sponsor ma anche di una persona che come voi vive eh, le difficoltà eh, ma soprattutto direi ehm, le soddisfazioni, insomma di avere, di avere la propria mh, interpretazione del, del, delle cose, del lavoro, la passione che, che, che ci guida insomma quando facciamo qualche cosa ehm, in cui mettiamo davvero il nostro cuore. Eh, quindi, ecco, il titolo che, eh, che, che, che mi sono data, che ci siamo dati, no, per mia, questo mio intervento eh, riguarda un po' di consigli, mh, di consigli pratici, da, appunto, da una consulente di finanza etica, quindi qualcuno eh, che eh, tutti i giorni cerca di affiancare nel modo migliore le persone nella gestione del proprio risparmio. Quindi, ecco, questo intervento vuole essere sia di, eh, diciamo... Di spunto per darvi dell'indicazione proprio, proprio mh, su come gestire eh, la finanza propria, ma anche altri aspetti, insomma, altre, altre leve che possiamo, pos, possiamo pensare di considerare, ma anche darvi qualche altro spunto proprio su che cosa la, il denaro significa. Al di là di quello che, eh, diciamo, pensiamo tutti abitualmente, no? il denaro che abbiamo in tasca ci serve per. Per, per andare avanti la nostra vita, per realizzare i nostri progetti. Certo, è vero, però è uno strumento che ha delle implicazioni rilevantissime eh, sotto tanti punti di vista. E Banca Etica diciamo: ehm, è nata proprio per dare un senso più ampio al, al denaro perché è un grandissimo eh, strumento, un grandissimo mezzo che tutti noi abbiamo anche per incidere sulle cose portare avanti un cambiamento verso una società più giusta e più equa per tutti ehm... direi che allora io vi ho preparato una presentazione che spero eh, adesso di riuscire a condividervi sono alla prima esperienza qua devo, credo che riuscirò io a pilotare tutto benissimo e... Allora, una brevissima introduzione ecco, per spiegarvi chi è banca etica. Magari tanti la conoscono già, ma insomma, eh, giusto due un paio di accenni. Noi siamo un gruppo che è composto appunto dalla banca, ma anche da Etica SGR, da Crisud e dalle fondazioni di Finanza Etica. Eh, nasciamo, ehm, nasciamo nel, nel 99 eh, con la prima filiale operativa a Padova, ma eh, ormai siamo diciamo, in tantissime ehm, capoluoghi ecco, di, di regioni italiani al, eh, e anche in tante altre città abbiamo poi ehm, altri punti insomma, di, di, di contatto sul territorio ma anche attraverso il nostro sito internet insomma siamo, siamo raggiungibili eh, un po in sintesi questi sono i nostri numeri siamo più di 350 lavoratori in tutta italia e spagna eh, siamo, 46.000, più di 46.000 soci, quindi tra persone fisiche e organizzazioni che hanno scelto proprio di sostenere la nostra banca e hanno diciamo, aderito a Banca Etica attraverso la sottoscrizione di capitale sociale che ormai ammonta a più di 82 milioni di euro. La raccolta impieghi sono quelli che eh, la banca fa no? nella sua funzione sociale di intermediazione eh, del risparmio. Cos'è Banca Etica? In estremissima sintesi, è una banca cooperativa, indipendente, appunto nata nel 99, quindi ha già più di vent'anni. Ecco, è proprietà proprio di tutti i soci, cioè eh, chi ha scelto la finanza etica per mettere i propri risparmi e investimenti al servizio di un futuro, proprio centrato sulla tutela del pianeta e dei diritti pers delle persone. Una banca diversa, si diceva prima. Eh, quindi nata dal basso, da movimenti del terzo settore, di comuni cittadini, dalle botteghe del commercio eco-solidale e dal movimento pacifista, e che si fonda su uh, alcuni principi proprio basilari, che sono la trasparenza, la partecipazione, i soci, tutti hanno diritto di voto e vige il principio una testa, un voto, quindi eh, parità, sobrietà e attenzione alle conseguenze non economiche delle azioni economiche. Eh, proprio oggi c'è la prima manifestazione del 2022 contro il clima promosso da Friday for Future anche il 24 settembre eh, Banca Etica ha voluto, diciamo, sostenere questa manifestazione chiudendo le, le nostre filiali. Abbiamo proprio chiuso la nostra attività per unirci ecco, a, questo, uh, a, a questo coro di voce che deve veramente per noi arrivare a cambiare le cose. Mm, ci, mm, ci teniamo... A rendere concreto il cambiamento e lo facciamo supportando anche tante iniziative diverse la trasparenza eh, ecco, riguarda proprio il fatto che noi eh, vogliamo dare conto di tutto quello che è la nostra gestione per cui eh, chi viene in banca etica sa eh, e deve sapere Uh, a chi stiamo erogando i finanziamenti, a chi stiamo prestando i soldi, che cosa vanno a finanziare proprio quei soldi che faticosamente noi eh, eh, riusciamo ecco, a realizzare con il nostro lavoro ehm, e li affidiamo ad una banca, poi questa, la, la banca cosa ne fa? Questo nella maggior parte delle, dei casi non è una, un dato così trasparente, in banca etica tutti possono vederlo perché li pubblichiamo proprio sul sito della banca. E che cosa finanziamo? Ecco, il, il risparmio, che ci viene affidato da tutti i risparmiatori viene convogliato proprio a sostegno di una nuova economia e questi sono gli ambiti diciamo storici di intervento e eh, la mission di Banca Etica che è quella appunto di finanziare la cooperazione sociale, la legalità, eh, l'ambito dell'agricoltura biologica, del profito responsabile, re, le rinnovabili, cooperazione internazionale, cultura, insomma è questo il nostro mondo di riferimento. Eh, ecco allora che cosa c'entra Banca Etica con i freelance? Che cosa può centrare... Eh, beh, eh, noi diciamo siamo una, una banca che è cresciuta nel, nel, nel tempo e anche nella diciamo, possibilità ecco, di eh, far arrivare. Questa, eh, diciamo, questa, questa concretezza no? di eh, magari eh, avvicinarsi alla finanza etica per le proprie esigenze di base, anche a chi eh, svolge un'attività da libero professionista come voi, che ha bisogno di eh, come voi, co come me, come noi e ha bisogno appunto di servizi bancari, quindi si accede sia attraverso le filiali, il sito internet e attraverso noi consulenti di finanza etica che siamo sul territorio, perché poi eh, davvero proponiamo prodotti e servizi 100% finanza etica per rispondere alle più diverse esigenze. Eh, vi ho messo alcuni spunti, non, eh, è giusto per darvi un'idea di che cosa potete effettivamente trovare per voi diciamo per le vostre esigenze operative quindi sicuramente il conto corrente per i liberi professionisti In banca etica abbiamo un'offerta eh, di, di conto a pacchetto quindi con un canone fisso eh, annuo, trasparente e che dà tutta una serie di altri servizi mh, accessori come ad esempio la carta di credito business eh, le nostre carte di credito nascono come carte come carte affinity, quindi eh, carte di credito che mh, mentre voi le usate sostengono anche le organizzazioni, un'organizzazione che voi scegliete, che proprio insomma avrete sul logo della vostra carta di credito e sono diciamo le, le, le associazioni che eh, storicamente insomma hanno scelto Banca Etica, quindi Amnesty International, Altro Mercato, Manitese, Agence, Economia di Comunione, Intersos e, e la nostra fondazione di finanza. Etica. offriamo anche degli strumenti innovativi come Satispay Business questo per la gestione eh, dei propri pagamenti o incassi anche attraverso cellulare ecco è, una, è una piattaforma di scambio di denaro eh, innovativa ehm, ci addentriamo adesso in una, in, diciamo un po' più ancora nel vivo ecco, di quelle che possono essere effettivamente delle esigenze eh, che ehm, sono utili a, a, a tutti eh, e anche a noi che appunto conviviamo con un equilibrio ehm, diciamo un po' insolito nel senso che mh, non, non sappiamo bene come sarà il nostro futuro come libri professionisti abbiamo anche questa diciamo, gestione più anche emotiva insomma, da tenere, ehm, da, da dover gestire eh, ma non è soltanto una questione di emotività, è che eh, effettivamente nell'arco della nostra vita dobbiamo effettivamente pensare a tante, a tante situazioni che potrebbero eh, succedere eh, nel prossimo futuro o eh, in un futuro un po' più lungo, se parliamo di pensione. Quindi io eh, vi ho messo questo schema perché è una, un po' una piramide dei bisogni che è quella che eh, ci, ci indica qual è un po' la direzione da seguire. Quindi, prima di tutto, diciamo, abbiamo, dobbiamo soddisfare un'esigenza di protezione. Quindi vi parlo, diciamo degli imprevisti che possono, che possono capitare, cioè la mia, se la mia casa dovesse subire un danno, eh, la, il terremoto, non so da che zone siete collegati voi, io sono di Ferrara e nel 2012 purtroppo è successo quello che nessuno si aspettava succedesse, quindi mi riferisco a questo genere di eventi, di imprevisti, oppure se io stesso procuro un danno, quindi parliamo di responsabilità civile verso terzi, Oppure se eh, subisco un infortunio o un incidente che eh, diciamo, impatta sulla mia capacità di lavoro, oppure se intervengono problemi di salute o ancora appunto se non riesco addirittura a pagare il mio mutuo perché eh, dovendo magari sospendere la, la mia attività lavorativa eh, de avrò delle difficoltà nel caso abbia degli impegni. Eh, delle scadenze mh, prefissate e poi guardando ancora più in là appunto eh, la mia pensione basterà quello che faticosamente metto da parte eh, con i contributi che, che, che verso sappiamo benissimo che non, non saranno più sufficienti a pagarci una pensione eh, degna di questo nome quando e eh, eh, se arriveremo alla pensione quindi perché pianificare la protezione ecco è proprio il, il principio è che eh, è giusto eh, ed è diciamo, lungimirante più che giusto privarsi di poco per non doversi mai privare eh, di molto se capitano degli imprevisti che potrebbero impattare anche in modo importante, appunto, sulla nostra gestione. Quindi, vi faccio proprio una carrellata velocissima di che cosa significa la protezione in banca etica: significa eh, avere appunto accesso anche dei prodotti che ci tutelano eh, verso questi imprevisti. Quindi ad esempio se abbiamo un mutuo, c'è de, un, una polizza di protezione appunto, dei finanziamenti che ci garantisce il pagamento eh, delle rate o addirittura il, il rimborso del debito residuo in caso di decesso o invalidità permanente. Ehm, per quanto riguarda il patrimonio, ecco la protezione del patrimonio esistono diverse garanzie che si possono attivare qua vedete il logo di CAES che è ehm, un consorzio cooperativo eh, che è affiliato a Banca Etica e attraverso cui noi proponiamo queste diverse forme di, ehm, di tutela appunto per la salute, la persona, addirittura anche l'assicurazione, abbiamo Eticar, l'assicurazione auto e la responsabilità civile verso terzi per la casa ehm, protezione persone famiglia ecco parliamo mh, ritorno un po a quello che si diceva che dicevo prima a proposito dei finanziamenti ma eh, ci sono anche delle soluzioni che ci consentono di tutelare noi e la nostra famiglia ehm, anche senza diciamo eh, non è obbligatorio avere un finanziamento in essere ecco, per tutelare eh, anche diciamo la propria famiglia nel caso mh, noi dovessimo avere eh, purtroppo un, un infortunio grave che mh, può arrivare purtroppo anche al decesso Quindi, Um, ci sono delle, delle protezioni proprio delle garanzie che sono attivabili pensate se siamo l'unica fonte di reddito nel nostro caso se siamo la fonte di reddito principale appunto per la nostra famiglia eh, qual è il valore di assicurare un capitale eh, che magari accompagni i nostri figli fino all'indipendenza economica nel caso noi non riusciamo eh, più a sostenerli quindi diciamo è un po' eh, se non fa mai piacere no, parlare di questi temi perché insomma in Italia poi facciamo sempre le corna e effettivamente diciamo abbiamo un approccio più scaramantico per cultura, abitudini ma Sappiamo che forse avere un atteggiamento più pratico, no? di mettere un po' le cose in ordine eh, o comunque insomma ehm, con dei punti fermi nel caso ehm, capiti qualcosa e prima che sia troppo tardi è un atteggiamento sicuramente più pratico che, che, che aiuta. Um, vado avanti per parlarvi di, una, di un altro tipo di protezione che è quello che riguarda la salute, abbiamo con Cesare Pozza, anche questa è una società di mutuo soccorso, attiva insomma, dalla, dalla fine dell'ottocento addirittura, è una società mutualistica, delle coperture proprio per la salute, quindi per garantire eh, sussidi o rimborsi per spese sanitarie in caso di esami, diagnostici eh, e quindi... Ehm una possibilità attivabile anche questa in banca etica e che diciamo eh, contribuisce anche qua a sostenere, del, del, a, a sostenere un progetto molto importante eh, che l'ambulatorio medico naga attraverso la devoluzione del 2% dei contributi eh, che noi paghiamo no? come, come forma diciamo, del, della, della nostra assicurazione viene devoluto per questo, questo progetto. Um, vi parlo eh, ora di un altro tassello che è quello della previdenza complementare a cui possiamo anzi forse dobbiamo pensare visto che eh, ormai insomma adesso non, non so bene quale sia l'età media del, della platea io ho 43 anni quindi ho iniziato a lavorare eh, praticamente a ridosso del, dell'entrata in vigore no? del, del decreto maroni e comunque ehm, sappiamo che ormai per, per quanto riguarda il calcolo della nostra pensione statale, eh, il sistema è basato sui contributi versati, non è più eh, calcolata sulla retribuzione che abbiamo avuto. Poi, insomma siamo, Noi siamo nell'ambito dei freelance quindi è ancora più eh, sfidante ecco, questa, questa proiezione, nel senso che sappiamo che si rende necessaria una pensione integrativa. Ecco, ehm, anche qui Banca Etica ha una sua proposta di fondo pensione che ehm, è stato istituito attraverso una collaborazione con Euregio che è una società, eh, una società del Trentino Alto Adige che eh, ha scelto Banca Etica e eh, ha sposato proprio i principi della finanza etica per cui i fondi che vengono collocati si caratterizzano proprio per un investimento con un alto profilo di responsabilità sociale e ambientale, qua lo vedete anche c'è un progetto dietro eh, che si chiama Un tetto per tutti eh, a cui è possibile eh, contribuire, anzi diciamo è una cosa che eh, viene fatta a monte perché dal, dalle spese di gestione annue che sono 20 euro, 3 euro vanno per questo fondo di microcredito e microfinanza che va a sostegno di questi progetti diciamo di inserimento ecco, di persone con, con disabilità. Um, qualche cenno sui fondi pensione sono, delle, sono delle, delle opportunità che offrono anche dei vantaggi è un, diciamo una soluzione che offre anche dei vantaggi eh, in termini eh, fiscali ci sono dei, um, diciamo, dei vantaggi eh, che si sostanziano diciamo, nella deducibilità dei contributi versati non soltanto per sé ma anche per i propri familiari a carico cioè è possibile aprire un fondo pensione anche per per un figlio e eh, poter usufruire della deduzione fiscale, quindi un abbattimento della tassazione sul nostro reddito imponibile. Eh, inoltre, i, i rendimenti ecco, sui fondi pensione sono: sono c'è una tassazione agevolata, appunto, su, sui suoi rendimenti, che normalmente per quanto riguarda gli investimenti è al 26%, qui invece abbiamo una tassazione agevolata al 20%. Inoltre, sono le forme pensionistiche complementari, sono esenti dall'imposta di bollo, non rientrano nel computo della dichiarazione ISE e danno diritto poi alla, diciamo, alla scadenza anche ad un'imposizione un eh, fiscale che si che, che graverà diciamo, sul montante nel momento del riscatto ecco, quindi quando raggiungiamo l'età pensionabile possiamo accedere al, al tesoretto che abbiamo messo da parte per tanti anni con diciamo una, una tassazione che scala anno per anno a partire dal quindicesimo anno di adesione al fondo quindi, eh, Parliamo ovviamente di un bisogno futuro, proprio siamo nell'ambito di un futuro, possiamo dire lontano o lontanissimo, ecco dipende un po' anche dall'età in cui, eh, che ci separa dall'età dall pensionabile e che potremmo riscattare poi in forma di rendita o di capitale rendita o anche solo capitale al 100%, però con alcune diciamo uscite di sicurezza perché sono previsti degli anticipi o dei riscatti, in, in, in casi particolari, qua è proprio la legge che definisce questo, questo perimetro diciamo, di possibilità eh, di anticipazioni eh, nel caso di spese sanitarie che è possibile in qualsiasi momento ehm, o per diciamo, anche l'acquisto e la ristrutturazione prima casa ma avendo però già un'adesione da otto anni, almeno otto anni di adesione al fondo pensione. Eh, questa è l'ultima parte ecco vengo un attimo a parlarvi adesso di quella che è un po' l'apice no? di quella piramide di cui si diceva prima, della piramide dei bisogni, cioè una volta che abbiamo pensato a proteggerci, a tutelarci dagli imprevisti, che abbiamo messo in sicurezza eh, magari il nostro mutuo della casa con una formula di, di, di assicurazione che, mi, che ci tutela nel caso appunto non riusciamo più a portare avanti l'attività lavorativa, abbiamo quindi difficoltà nel pagamento delle rate, abbiamo pensato alla previdenza complementare, ebbene magari ci rimane quel margine eh, che eh, è, la nostra, è la nostra sicurezza, no? è quello che ci servirà, ci garantirà progetti futuri per noi, per i nostri figli, la nostra famiglia, ecco, e quindi è la, normalmente la parte di risparmio che noi eh, mettiamo in banca, la lasciamo sul conto corrente oppure decidiamo di investire in un qualche, in un qualche modo. Um, beh, ecco, allora si può decidere a questo punto se lasciare che sia qualcun altro a decidere che cosa fare dei nostri soldi eh, o forse è meglio chiedersi che cosa fanno i nostri soldi mentre noi non pensiamo a loro perché qualche cosa fanno e guarda caso fanno molto spesso eh, un sacco di cose che noi forse non vorremmo che facessero eh, credo che queste immagini siano abbastanza evocative per tutti Uh, spesso e volentieri il, i risparmi che sono usati da, dalle banche finanziano la produzione e il commercio di armi, uh, se ne vanno nei paradisi fiscali, quindi um, sottraggono le risorse laddove sono state prodotte e quindi senza ricadute positive per la nostra società. Si guarda solo alla speculazione e non si ha nessuna cura per quelli che sono gli impatti devastanti anche del, um, dello sfruttamento delle risorse del pianeta eh, e le loro ricadute anche in termini sociali. Ecco, la finanza etica si caratterizza proprio per il fatto che eh, discriminiamo i soggetti da finanziare, quindi la finanza etica esclude tutto ciò che ha a che fare con il settore del tabacco, dell'alcol, il gioco d'azzardo, la produzione e il commercio di armamenti e dell'energia nucleare, lo sfruttamento delle fonti fossili, la collaborazione con regimi oppressivi, la mancanza... Di tutela nei diritti umani um, per noi che facciamo finanza etica il denaro è un mezzo non è il fine è un mezzo attraverso cui si può realizzare una società più giusta e dobbiamo farlo ognuno può farlo perché eh, l'alternativa c'è è possibile lo stiamo dimostrando in banca etica da tanti tanti anni e, um, tutto ciò esige però appunto un, un cambio di paradigma eh, Qui proprio alcuni spunti, flash, no? per, eh, per dirvi che cosa, che eh, si, si, si può cambiare prospettiva, eh, la finanza non è nata per massimizzare il profitto solo per gli azionisti, si può fare finanza massimizzando i benefici per le persone e per il pianeta e lo si può fare anche senza sfruttare le persone e l'ambiente. Mentre sappiamo benissimo, anzi forse sempre di più lo vediamo anche sugli scaffali, no? delle, varie, de, delle varie banche ci propongono prodotti di finanza sostenibile, ma spesso chi li offre in primis investe ancora in attività inquinanti, quindi magari ha qualche prodotto a scaffale, ma poi per quanto riguarda il 99% del resto delle sue attività lo fa senza curarsi minimamente degli impatti. Eh, L'investimento sostenibile responsabile per banca etica, quindi che cos'è? È proprio una strategia di investimento orientata al medio e lungo periodo, non c'è speculazione di corto raggio e nella valutazione di, di tutto ciò che noi andiamo a finanziare viene integrata l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo proprio per creare eh, valore su due livelli, sia per l'investitore che per la società nel suo complesso. Per noi finanza etica può essere, no, eh, la finanza non può essere fatta altro che così. Eh, uno degli strumenti che abbiamo appunto per eh, realizzare tutto ciò è la, ehm, sono, i fondi, sono soluzioni diciamo, di investimento che vengono proposte attraverso la nostra eh, società etica SGR, attraverso questi fondi di investimento, ce ne sono sei, quindi sono adatti diciamo, a diversi tipi di esigenze, dal fondo diciamo, etica azionario, il bilanciato e, e, e a seguire eh, renta bilanciata, obbligazionario misto, fondo impatto clima che è un fondo dedicato proprio alla transizione ecologica, quindi per investire in un'economia a basso impatto di carbonio. Eh... Questo, diciamo, questa, eh, diciamo, questa prerogativa ecco, di eh, mh, trovare delle soluzioni di investimento etiche e responsabili avviene prima di tutto eh, facendo un'analisi, una selezione negativa, e quindi andando proprio ad escludere tutte quelle imprese, ma anche gli stati che sono accusati formalmente di aver violato dei, i, le principali convenzioni di diritto internazionale. Queste sono. E, e poi come ci orientiamo per tutto il resto? Una volta che abbiamo detto che cosa non vogliamo finanziare, eh, individuiamo diciamo quelli che sono le, eh, i progetti, le attività per, che per noi corrispondono al meglio ai principi della finanza etica attraverso diciamo una valutazione eh, di tanti criteri, quindi consideriamo eh, ogni singola società in cui noi decidiamo di investire, quindi di affidare eh, i nostri risparmi, di andare a sostenere una certa impresa, una certa organizzazione piuttosto che un'altra sulla base eh, di criteri molto rigorosi che riguardano questi, questi ambiti ambientali, sociali, di buon governo e dei diritti umani. Qui diciamo qualche esempio per farvi capire che livello di analisi abbiamo, andiamo a, a vedere cercare di capire quali sono gli impegni delle società a riguardo la riduzione delle emissioni delle ehm, clima alteranti quali certificazioni ambientali possono vantare se parliamo di ambiente ma anche come interpretano eh, la salute e la sicurezza del lavoro quali regole mettono in campo anche a livello di formazione del, del personale e, e, e, e, e, via, e via così insomma, eh, in tutti questi ambiti che beh, sono i criteri ESG no? Environment, Social and Governance è un processo di selezione, diciamo, e di, di attività, quella che fa Etica SGR, un po' circolare perché non facciamo soltanto questa parte no, che riguarda il prima, cioè la selezione, come, come individuare le imprese e gli stati più virtuosi, ma c'è un'attività concreta, reale anche dopo e questo lo facciamo proprio fisicamente attraverso la partecipazione alle assemblee dei, dei, dei, degli azionisti e il dialogo di lungo periodo, cioè ci sono i colleghi di Etica SGR che ehm, cercano costantemente di indirizzare gli emittenti proprio verso pratiche più sostenibili e responsabili andando, nei consigli, sedendo nei consigli, ehm, diciamo nell'assemblea degli azionisti, esprimendo il loro voto e cercando appunto di promuovere comportamenti sempre più virtuosi. Un altro aspetto che ci caratterizza come risparmiatori eh, etici responsabili è il fondo per la microfinanza e il crowdfunding, quindi chi sottoscrive i nostri fondi di investimento eh, anche in piano di accumulo, ad esempio mettendo... Una piccola cifra no, del nostro guadagno mensile in, in un fondo ecco si può decidere di sostenere di, di devolvere l'uno per mille quindi un euro ogni mille del capitale investito a questo fondo per la microfinanza il microcredito gestito da banca etica e che appunto sostiene delle attività anche qui eh, ad alto impatto socioambientale. Ehm, su questa parte diciamo, del risparmio io non voglio tediarvi ulteriormente sono arrivata praticamente alla fine del mio intervento volevo concludere con un esempio proprio mh, concreto perché ho messo giù un po' di numeri che riguardano eh, la scelta diciamo di eh, un, un collega nostro che nel 2005 ha dovuto eh, contrarre un mutuo per l'acquisto della, della sua casa questo diciamo, è un esempio con cui io vi lascio per Uh, farvi riflettere ecco, sulle varie scelte che noi abbiamo mh, a disposizione quando ci troviamo appunto a dover eh, decidere eh, come utilizzare i nostri soldi, mh, proprio dal lato pratico. Eh, ecco, questo è l'esempio di qualcuno che nel 2005 ha contratto un mutuo a tasso variabile di 100.000 euro e per la durata di 15 anni. Alla fine di questo percorso, insomma, del, del finanziamento, pagata l'ultima rata, fa, facciamo un po' di conti e ci rendiamo conto, appunto, che l'investimento, cioè il, il finanziamento, ci è costato 25.000 euro, considerando che l'Euribor a tre mesi più uno spread del 2%, ha, eh, ha dato, ha reso, diciamo, un tasso medio anno del, del 3%, come quindi il tasso di interesse passivo totale che abbiamo pagato alla banca oltre il capitale che ci hanno dato. Eh, nello stesso periodo quindi nell'arco di questi 15 anni dal 2005 al 2020 eh, lo stesso capitale di 100.000 euro eh, investito nel fondo etica bilanciato uno di quelli di cui vi parlavo sopra ha eh, più che eh, diciamo raddoppiato quasi una volta e mezza il capitale iniziale, eh, quindi 100.000 euro di capitale alla fine di questo periodo sono diventati 236.000 euro. Questo è quello che realmente è successo eh, su, al fondo Etica Bilanciato. E quindi la, la domanda è, eh, cioè, l'esempio eh, è proprio di che questa persona, queste persone ecco, che le abbiamo considerate eh, distinte potessero essere la stessa persona cioè una, una, una, un collega che ha, ha avuto l'esigenza di, di, di contrarre un mutuo con la banca e che al contempo si, si trovava a gestire comunque anche questa, questa somma che aveva magari ereditato oppure messo da parte in anni di lavoro ecco quindi eh, la domanda è, eh, quale sarebbe stata la scelta vincente contrarre un mutuo o usare i propri risparmi mm? eh, la risposta è già è già, è già qui l'avete capito insomma eh, facendo una scelta di investimento e quindi non andando a sottrarre delle risorse disponibili avremmo avuto comunque un ehm, una, diciamo, una, una situazione vincente dal punto di vista ecco, del rendimento eh, spesso siamo portati a considerare di realizzare i nostri progetti con le risorse di cui, eh, che abbiamo da parte ma non sempre è la scelta migliore ecco, eh, in banca etica facciamo consulenza 360 gradi io spero di avervi dato tanti spunti insomma, e, e ovviamente sono disponibile poi ad approfondire le cose che che sono di maggiore vostro interesse eh, chiudo la mia presentazione grazie grazie Anna Maria ricordo a tutte e tutti che poi Anna Maria sarà presente in una delle stanze eh, delle sessioni proprio quella dedicata a parlare di soldi insieme ad altri ospiti siamo a qualche minuto oltre la scaletta quindi non ti faccio altre domande te le faremo poi dopo in sessione ti ringrazio esatto. di nuovo mi sono dilungata <ride> non fa nulla grazie Anna Maria e ciao ciao a dopo